Ciao, sono Danilo, studente del Master MIP. sono appena rientrato da Shanghai dopo aver svolto un tirocinio di tre mesi come consulente fiscale e finanziario. È stato attinente e mi sono trovato molto molto bene, un'esperienza completamente diversa da quella prettamente teorica ricevuta in aula, un'esperienza sicuramente formativa e stimolante. Per quanto riguarda la parte teorica svolta in aula, senza dubbio la preparazione psicologica ecco, al mondo cinese è un po' quello che dovevamo aspettarci una volta lì. Una volta poi arrivati effettivamente a Shanghai le cose ti rendi conto che non possono spiegartele, devi soltanto viverle. Sì, era neanche una settimana dal, da dentro, già ho ricevuto diversi contatti, sto intrattenendo relazioni un po' prese in Cina, altre di vecchia data. Ambizione, perché per voler andare così lontano da casa e provare un'esperienza simile credo sia necessario un pizzico di ambizione in ogni candidato. Impegno perché è un contesto altamente stimolante ma difficile all'interno del quale muoversi e adattamento perché è una qualità necessaria, è una cultura completamente diversa, è importante imparare ad essere flessibili. Fine settimana passato in Cina, in cui mi sono recato sulla Montagna Gialla, una scalata indimenticabile di due giorni. Eh, dormendo in tenda la notte in cima alla montagna per ammirare l'alba a quasi 2000 metri d'altezza su un mare di natura incontaminata. Veramente stupendo. Assolutamente sì, eh, non è stato sicuramente facile, soprattutto l'approccio iniziale e con la città e proprio con la cultura diversa, il supporto ricevuto è stato altamente utile e mi sento di consigliare questo master a noi candidati. Mm, mi hao.